ci siamo, spero che stia andando tutto bene, aspettiamo che arrivi qualcuno, spero che inizia ad arrivare qualcuno, piano piano, adesso iniziamo, bene innanzitutto chiedo a tutti se mi sentite, se mi vedete bene e se, se ci sono problemi di qualsiasi tipo, richiesta del professore, quindi adesso metto tutto. Intanto inizio a parlare, in attesa che il professore si colleghi, benvenuti in questo nuovo appuntamento di Virtual Studium. Buongiorno professore, Buongiorno. mi sente? No, buon pomeriggio, la sento, sì, salve. Perfetto, bene, io stavo iniziando a presentare, quindi si metta comodo e poco le, le darò parola eh, benvenuti in questa nuova puntata di Virtual Studium questa diciamo è una delle prime dei primi appuntamenti che eh, si fanno qui sul profilo ufficiale dell'Università degli Studi di Siena precedentemente eh, ci siamo eh, diciamo, abbiamo fatto delle prove, abbiamo eh, fatto gli appuntamenti presso i profili di Usena Campus, di Ciclo Maggio e di eh, Uredio e, eh, che sono in certo senso i veri ideatori della rassegna di Usena Campus di Virtual Studium. Eh, Usena Campus è il cuore pulsante del progetto di cittadinanza studentesca della nostra università, il Ciclo Maggio, è un collettivo studentesco che si occupa dell'approfondimento e della divulgazione di autori appartenenti alla contemporaneità e al novecento, ma si occupa anche di tanto altro. Il radio, invece, forse non ha bisogno di presentazioni, è eh, la radio universitaria della nostra, della nostra città, da sempre in prima linea nella vita culturale senese. Ringrazio il Rettore Francesco Frati, il Delegato alla comunicazione del Rettore Tarcisio Lancioni e eh, Marta Moschini, che lavorano 24 ore su 24 affinché questi appuntamenti eh, si possano... Possono avere luogo in, in questa serie così particolare, ossia eh, Instagram, che stiamo appunto cercando di sfruttare nella maniera migliore. Eh, ringrazio anche tutti i ragazzi che stanno lavorando giorno e notte per fare locandine, per organizzare eh, gli eventi e via dicendo. Io sono Jacopo, faccio parte di Ciclo Maggio e di USENA Campus e mi trovo attualmente collegato con il professor Niccolo Scaffai, che ringrazio per essere qui con noi. Grazie a tutti. Per chi non lo sapesse, il professor Scaffai è docente di critica letteraria e letterature comparate presso l'Università degli Studi di Siena, si occupa di poesia moderna, di letteratura del Novecento, comparatistica e teoria, italiana, teoria della letteratura eh, italiana e non solo. Eh, tra gli argomenti delle sue ricerche o pubblicazioni recenti abbiamo appunto il commento all'opera di Montale e Sereni, eh, la relazione tra letteratura ed ecologia, primo lei, e proprio su Primo Levi ha, eh, abbiamo avuto il piacere di ascoltare un suo intervento presso la Rassegna Studium, che è un po' il, il padre della Rassegna Virtual Studium. Per così dire, e ho detto: è attualmente in contatto con noi di Ciclomaggio per la rassegna su Tommaso Landolfi, che eh, per, grazie, grazie Divina e coronavirus eh, permettendo, eh, quest'anno si svolgerà ad ottobre. Però, per tutto questo, vi consiglio di eh, mettere mi piace alla pagina di Ciclomaggio, di Campus e di Eurelio per restare collegati su tutte le novità. Oggi, tuttavia, non parliamo né di Landolfi né di Primo Levi, parliamo di un libro in particolare, eh, il titolo in italiano è Spillover, l'evoluzione delle pandemie e debito di dire il titolo in inglese perché altrimenti il CLA mi revoca la certificazione P2. Eh, L'autore è David Quomen, considerato dal New York Times come uno dei più importanti... Eh, scrittori americani viventi, oltre come uno dei più eh, importanti, più apprezzati divulgatori scientifici degli ultimi anni. È un libro molto particolare, sicuramente l'argomento è molto vicino al campo della, della scienza, della medicina, e a un occhio inesperto, può sembrare sicuramente molto strano che un libro di letteratura possa trattare di queste tematiche, ma come diceva Walter City, un, uno scrittore deve poter parlare di tutto, anzi... A volte ha pure il dovere di farlo. Eh, questo lo vediamo da libri del genere, ma penso che eh, lei sicuramente saprà eh, introdurre meglio questo, eh, questo libro che non ha avuto ancora il piacere di leggere e magari potremmo approfondirlo insieme. Sì, la ringrazio, la ringrazio innanzitutto per essere qui, per poter dialogare insieme. Eh, e ringrazio naturalmente tutti coloro che hanno reso possibile la prosecuzione in questa forma eh, di, eh, del precedente studium in questo virtual studium eh, in effetti il libro di cui parliamo questo pomeriggio è, è un libro che parla molto della, dei nostri giorni di questi, di questi giorni di, di emergenza naturalmente perché è un libro come lei stessa ricordava che è dedicato per l'appunto a la, eh, le cause, le diffusioni delle pandemie, ma è anche un libro direi che coglie in pieno quella che è la vocazione di, di Studium, perché tiene insieme da un lato la cultura scientifica, la trasmissione eh, della cultura scientifica e anche però la scrittura, e quindi diciamo così l'aspetto più, eh, più umanistico letterario. Eh, di cosa di cosa si tratta e perché questo è un libro che in, in queste ultime settimane è, è, è tornato in auge, è tornato anche eh, all'apice delle vendite e eh, delle letture insomma presso, presso un pubblico molto largo ehm, è un libro, co come dice il suo sottotitolo, appunto parla di pandemie e eh, peraltro, potrei andare giustamente al titolo originale in inglese anzi al sottotitolo che Vuol dire proprio questo, la prossima pandemia eh, umana, cioè diffusa presso il mondo. Mm -hmm. E quindi è un libro che, eh, pur essendo uscito già ma è diversi anni fa, è un libro che risale al, al, all'inizio degli anni 10, del 2012, però già eh, leggendo, insomma, si ha proprio la sensazione che stia parlando dell'oggi. È un libro in qualche misura potremmo dire profetico, o se, non, se vogliamo restare un po' più con i piedi per terra, diciamo che ha delle forti capacità di previsione, predittive, e questo certamente lo rende, lo rende eh, affascinante, eh, interessante, eh, come dire, attuale, ma è anche un libro che si legge, ehm, che si legge, eh, che si legge stavo per dire come fosse un romanzo perché in qualche misura non per i contenuti ma per le forme lo è perché è un libro in cui c'è una grande costruzione eh, letteraria, la capacità di trasmettere i contenuti scientifici più urgenti con una forma eh, letteraria particolarmente adatta, interessante di cui tra poco diremo qualche, qualche cosa in generale quindi è un libro che ha la capacità di spiegare eh, ciò che la scienza ci rende conoscibile eh, la capacità di spiegarlo ma anche di raccontarlo facendo del conoscibile anche qualcosa di eh, immaginabile anche qualcosa come dire di raccontabile attraverso la parola attraverso le risorse della, le risorse della letteratura eh, quali sono eh, abbiamo detto che questo libro parla di eh, parla di pandemie, parla di pandemie e in particolar modo parla di quelle pandemie che si sono trasmesse dagli animali agli uomini, cioè quelle che la scienza chiama zoonosi. Eh, sono moltissime e sono quelle, ahimè, che nella storia dell'uomo dell eh, sono state le più tremende, sia quelle virali che quelle batteriche, batteriche come la peste o virali come... Eh, come il virus dell'HIV, eh, come la SARS del 2003 che è parete stretta eh, ai medi della, della, della forma di virus attuale che, eh, che si è diffusa a livello, a livello... Se non di... sbaglio proprio il, il termine spillover significa salto di specie. Precisamente, precisamente vuol dire proprio questo, salto di specie, passaggio, tracimazione diciamo dagli da animali eh, agli uomini. Ecco, e proprio questo elemento, proprio parlare di questo passaggio, eh, dà l'occasione all'autore eh, eh, di eh, far intervenire nella, nella narrazione, nel racconto, più mh, personaggi, non solo i personaggi umani che intervengono come, come protagonisti di una, di una storia, ma anche i personaggi animali, o addirittura personaggi che non sono né animali né umani, ma sono gli ambienti. È un grande racconto ecologico, perché mostra come la, le pandemie siano la conseguenza dell'incontro di molti attori, eh, molti attori che intervengono, che eh, si, si, eh, si scambiano, non solo il virus, ma anche incontri, esperienze e così via. E la forma ideale eh, per dar conto di questi incontri è per l'appunto la forma eh, letteraria. In che cosa consiste quindi questa forma letteraria? Innanzitutto eh, c'è un, un ino, io, l'io del, dello scrittore, che è lì partecipante, non è non è la voce eh, esterna eh, eh, dell'autore di un saggio, ma è un io che si porta sulla scena, si porta nei luoghi, nei teatri di diffusione del virus, interviene, racconta anche di sé in qualche modo. E racconta incontri con altri personaggi di cui vengono tratteggiati i, eh, i caratteri. Quindi noi eh, non, non, non leggiamo soltanto le, come dire, le storie eh, di pazienti anonimi eh, o di medici e biologi anonimi così individuati solo per il loro, loro ruolo, ma anche per la loro specificità. Eh, addirittura lo stesso virus può diventare un personaggio, viene personificato. Eh. All'inizio del, sì. eh, esatto, all del libro si dice che il virus eh, SARS nel 2003 prese un volo da Hong Kong e sbarcò a Toronto. Nel suo arrivo in Canada nessuno si accorse, ma nel giro di pochi giorni la sua presenza si fece sentire. Il virus come personaggio, che naturalmente è presentato in questo modo, ci fa anche sorridere, c'è anche un, un, qualche, una qualche vena di umorismo, certo umorismo tragico, fa venire in mente un po' per certi versi la... La scrittura di Calvino delle cosmi comiche, qui potremmo dire delle cosmi tragiche, eh, ahimè. Però questo naturalmente, tutti questi particolari, anche questa forma in qualche misura di eh, umorismo nella personificazione del virus, non serve a, a, all'autore Aquamen per eh, divagare né tantomeno per farci dimenticare la gravità degli eventi, ma serve per farceli assimilare, eh, per in qualche misura metterci nei panni di non dico nei panni del virus, ma certo nei panni di chi può viaggiare su un aereo insieme al virus o nei panni di chi lo intercetta in vario modo. Ecco quello che dicevo prima, la, le risorse del letterario, della scrittura, che servono a rendere ehm, esperibile, immaginabile, ma anche proprio mh, mh, eh, come dire eh, provabile eh, ciò che la scienza ci spiega da par suo, ci rende, come diceva tutto. Eh, conoscibile. Eh, altre cose eh, che possono andare in questa direzione, eh, il raccontare, mh, la capacità che ha come, di raccontare spazi e tempi diversi, mh? muoversi molto rapidamente di da un capitolo a un altro, eh, dall'Australia al Canada, dall'Asia all'Europa, da un laboratorio a una, a una fattoria mh? Eh, e tessere come, cioè tirare come dei fili che poi finiscono per intrecciarsi nel racconto, intrecciarsi nel racconto che poi è un racconto costruito come se fosse, eh, vorrei dire, quasi un'indagine poliziesca. Ecco, un altro eh, grandi, dei grandi elementi che rendono questo libro eh, un libro non solo affascinante ma anche molto leggibile e quindi per noi in questo momento anche molto importante, molto utile. Eh è questa capacità di raccontare anche sfruttando meccanismi di eh, di genere sfruttando l'intreccio finalizzato eh, molto spesso come ricorre proprio a una terminologia dal racconto poliziesco seguire le piste eh, fare il detective ci sono proprio questo tipo di eh, questo tipo di immagini questo tipo di, di lessi alla ricerca di un eh, come dire, di un colpevole eh, o meglio, alla ricerca come dire, di un esecutore materiale di un ahimè, di un delitto che è la diffusione della pandemia e, un untore in eh, pratica diciamo, diciamo così, un untore un super untore e chi ha visto la locandina dello studium di questo pomeriggio del virtual studio di questo pomeriggio, <ride> ha notato anche che non è proprio identica a tutte le altre ma in alto a destra c'è un elemento un elemento diverso eh? c'è cioè un piccolo pipistrello e eh, non so chi sia stato eh, l'autore della eh, nostra canale eh, Maria Laura Baldino eh, che ringraziamo per il lavoro che fa ogni da, giorno la ringraziamo anch'io la ringrazio particolarmente anche per l'arguzia grafica perché effettivamente mm -hmm. l'esecutore materiale è il pipistrello varie specie di pipistrelli che eh, si, si, si scopre insomma in questa indagine sono i, i, gli organismi veicolo del virus ma dicevo prima esecutori materiali non in realtà veri autori del delitto perché il delitto è ecologico eh, per l'appunto eh, come ci mm, racconta ecco proprio in merito, in merito a questo devo sapere da lei dato che in questo periodo sicuramente anzi negli ultimi anni il romanzo eh, sta subendo un po' diverse influenze per via anche del cambiamento del, eh, degli interessi tra, eh, diciamo nella, nella società eh, che tipo di rapporto c'è magari partendo proprio da questo stesso romanzo negli ultimi anni tra eh, letteratura ed ecologia? Sì, ehm, è un rapporto che si fa sempre più intenso a vari, a vari livelli eh, naturalmente il primo livello è quello tematico, eh, molti, molta letteratura, letteratura sia diciamo, non fiction come eh, com il, com il libro insomma, di cui parliamo questo pomeriggio, sia proprio letteratura invece fiction, fittiva, romanzesca nel senso pieno del termine, eh, parlano, eh, hanno come scenari, come temi generali, eventi ecologici. Può essere il cambiamento climatico, appunto, anche questo osservato nelle sue conseguenze più realistiche e concrete, oppure anche può essere eh, interpretato nella sua versione più apocalittica, che tende verso il fantascientifico, diciamo, anche se ahimè, non, è più, non è più solo fantascienza. Eh, oppure ci può essere c'è un grande interesse nei confronti della natura, natura ora rappresentata ancora in chiave idillica, ora invece nelle sue nei suoi aspetti di degrado e di minaccia subita dall'azione dall umana quindi certamente il livello tematico ma forse non è, non è il solo e non è magari neanche il più interessante quello che è più ancora interessante è che la, eh, come dire, la letteratura e l'ecologia dialogano in questi, soprattutto in questi ultimi anni anche a livello di, di strutture, anche a livello di strutture, di costruzioni del testo, come, de, come Spillover ci, eh, ci mostra in, in, maniera, in maniera esemplare. Che cosa intendo dire? Intendo dire che non è soltanto la letteratura che prende dall'ecologia come scienza della materia tematica, ma è anche il, la narrazione ecologica, anche proprio la, come dire, la, la, la, la scienza ecologica che eh, usa dire, riprende no, alcune modalità letterarie per veicolare significati, per far capire meglio delle situazioni. Prima accennavo all'intreccio, eh, sì. diversi scenari, diversi luoghi e diverse azioni che finiscono per coincidere in una trama che eh, è finalmente poi unitaria. Ecco, questa è una, eh, una tecnica eh, letteraria che si torna particolarmente utile per far capire cosa? Per far capire che eh, l'ecologia, le conseguenze insomma, di, dei fattori ecologici che intervengono sull'ambiente eh, non sono mai eh, lineari, cioè non c'è mai soltanto una singola causa che provoca un determinato e singolo effetto. Ma è un insieme, di, eh, un insieme, un legame, un gomitolo di concause, uso un'espressione di uno scrittore famoso come Ragalla, un gomitolo di concause che intervengono a determinare il cambiamento climatico, intervengono a causare le, le urgenze ecologiche. Anche per questo si parla eh, dell'ecologia, anzi dei suoi eh, ambiti di interesse le crisi ecologiche, eh, come di iperoggetti. Eh, questa è una definizione che è stata data da un eh, filosofo contemporaneo che si chiama Timothy Morton, che definisce il cambiamento climatico come un iperoggetto, quindi non un oggetto che sta in un singolo luogo che noi possiamo vedere, abbracciare per intero qui e ora, ma è il risultato di fattori che provengono che sono stratificati nel tempo e che provengono da effetti diversi in spazi diversi. Proprio questa grande, complessità, eh, questa grande complessità può essere certamente studiata dagli scienziati, ma come fare per farcela comprendere, come fare per farcela capire fino in fondo, sentire fino in fondo, per farci accorgere davvero di ciò che in teoria sappiamo? Usiamo la letteratura, usiamo il racconto. Ecco, questo è il grande nesso che oggi letteratura ed ecologia eh, trovano, il piano sul quale collaborano e credo anche che possa essere una risorsa importante non solo per gli scienziati ma anche per gli scrittori. È una bellissima risposta che in un certo senso si ricollega anche con una delle domande che più abbiamo fatto qui a Virtual Studium, agli altri professori del campo umanistico, mettiamola così, soprattutto la professoressa Tonelli e il professor Lago Marsini. Cioè, abbiamo chiesto quale fosse secondo loro eh, il, il valore, il, il senso della letteratura in generale. E quindi a questo punto potremmo dire in un certo senso che è questo proprio quello che lei ha detto, il, il senso odierno, il, il, il significato più, più puro della, della letteratura? E, mh, credo di sì, cioè, potremmo dire che... La eh, forma non so. di... Mi si è un po' bloccato il, il video, non so voi, datemi... Non sento più il professor Scaffai. Io la sento bene. Mi sente? Sì, la sento un po' a tratti, allora. però eh, come abbiamo detto spesso qui il bello della diretta. Il bello della diretta, non so, può darsi che ci sia qualche problema di eh, connessione. Io la sento e la vedo bene, lei adesso mi... come va? Io la, la, la sento bene, la vedo un po'... Un po' male, però adesso vedo, chiedo agli altri, mi dicono che la vedono bloccato, magari dato che i commenti sono in differita... Già Marta ci dice che si vede e si sente. Colgo vabbè, questa, piccolo, questa piccola parentesi per eh, dire che ho commesso un errore imperdonabile, mi dicono così dalla regia, perché il, la locandina è stata fatta anche da Fabiana Di Mattia e ovviamente dobbiamo ringraziare anche lei. Ringraziamo. Mi dicono, vedo, vedo che hanno... Se ci sentono tranquillamente quindi può continuare riprendiamo può... Sì. stavo dicendo appunto il, la letteratura è una forma di conoscenza cioè, non è sovrastruttura, una sovrastruttura per così dire è una forma di conoscenza Certo, cioè, la conoscenza e l'offerta è una forma di ok io mi le chiedo scusa professore, mi si è bloccato di nuovo. Um, non so. Okay. Adesso non lo so, vedo. Eh, chiedo di nuovo l'aiuto del pubblico. si sentite bene? mentre il prof scappai, va a scatti e si blocca. Eh, non lo so professore. Eh lei è collegato con so, vogliamo, con le... vogliamo provare a, a rifare la chiamata magari proviamo a vedere se funziona meglio ditemi, ditemi mm. voi io adesso la sento bene cioè per me i problemi sono adesso sono, sono minimi sono chiedo min al pubblico non lo so. però non so ovviamente se non, non la sente il pubblico è un po', è un po difficoltoso chiedo l'aiuto del pubblico, lo invoco ok mi chiede Marta di, di riprovare a rifare a, a, a, la chiamata quindi non lo so, io però al, al momento la vedo ok facciamo che okay. proviamo? io adesso la vedo già molto meglio comunque Ditemi, io con, non so perché io vedo e sento bene, quindi non mi rendo conto. Ecco. Okay, no. Mi danno dei feedback positivi adesso? Sì. Riproviamo. Riproviamo, Riproviamo. sperando che questa volta vada bene. Eh, sì, stavo dicendo, appunto, la letteratura è una forma di conoscenza, cioè una forma di eh, percezione, di entrata in contatto con... Eh, con la, con la realtà, certamente non come, non nella stesso modo in cui lo fanno le scienze mm. eh, e quindi ogni qualvolta la letteratura può eh, trovare il modo per mantenere questa sua virtù conoscitiva, ecco che a mio modo di vedere eh, fa meglio il suo mestiere, quindi piuttosto che eh, adagiarsi sulla eh, così eh, sterile ripetizione eh, di scenari come dire, che non hanno più una, un potenziale di scoperta conoscitiva, può essere utile anche ibridarsi con le scienze, magari per eh, ritrovare una, un effetto, una, eh, una, forza, eh, una forza per la comprensione del reale o anche per l'immaginazione degli scenari che, eh, come abbiamo visto, da... Fan, fantastici o distopici, quali potevano apparirci anche solo fino a pochi mesi fa, diventano ahimè la nostra quotidianità. Ecco, la la, la letteratura può avere anche la funzione in qualche misura di eh, prepararci, eh, di prepararci eh, a, a ciò che fino a poco tempo fa ritenevamo soltanto immaginario e che invece può rientrare nell'orizzonte di esperienza quanto la vita quotidiana normalmente rappresentata dal, dal romanzo ecco. eh, questa penso sia una delle funzioni che la letteratura può esercitare non, non amo parlare di missione però certo di funzione direi di sì, ecco. sì eh, penso sia questo è un argomento molto interessante in un certo senso io intanto ricordo ai nostri spettatori che è possibile fare domande se volete rivolgere una domanda professor Scaffai, siete liberissimi di farlo. E niente, le faccio una domanda un po' provocatoria, quindi stando a quello che dice, se otto anni fa quando è uscito Spillover tutti l'avessimo letto saremmo riusciti a evitare l'epidemia coronavirus? Ma forse a evitarla no, soprattutto avrebbero dovuto leggerla magari chi aveva la, la... Responsabilità e la, e la possibilità di eh, allestire prima eh, dei, dei dispositivi, diciamo di sicurezza, eh, a cominciare dalla limitazione, se non proprio dalla proibizione di questi famosi eh, mercati che nel sud della Cina portano a contatto con, eh, con gli esseri umani, specie selvatiche, vendute eh, eh, in un scenario che descrive il, il libro di, di Common ed è eh, a quanto pare per l'appunto l'origine eh, la del, del, del primo contagio, anche in questo senso. Quindi è un libro che avrebbe dovuto essere letto, è stato anche molto letto certo, ma forse anche avrebbe dovuto essere preso in considerazione in maniera un po' più realistica. Ecco, i libri, anche, eh, anche i libri che hanno una eh, forma così, così letteraria, come dicevo, essere, possono trasmettere conoscenza e possono farci prendere coscienza se leggiamo davvero di qualcosa che ci riguarda che ci riguarda, eh, che ci riguarda molto, molto da vicino ecco. ehm, i libri rivelano eh? ehm, il, il libro di Spillover comincia prima ancora che, che il racconto inizi comincia con un'epigrafe tratta dall'Apocalisse dall ehm, non, io penso che questo, questa epigrafe non ci voglia dire che eh, stiamo andando incontro a un'apocalisse che, che ci annienterà tutti nel giro di qualche tempo: almeno lo spero. Insomma. Però ci, ci può forse far capire che eh, l'apocalisse è una rivelazione. No? L'etimologia della parola è proprio questa: una rivelazione, una scoperta. E in fondo, eh, l'ecologia è una, si basa sul principio della rivelazione e della scoperta. Scoperta di cosa? Non di grandi verità trascendentali, ma anche scoperta molto semplicemente o molto concretamente della compresenza e delle interrelazioni che legano gli esseri umani all'ambiente, alle altre specie, animali eh, o vegetali. Ehm, quindi un racconto apocalittico oggi, non deve essere soltanto il, un racconto che si compiace in qualche modo del grande, eh, eterno tema archetipico della fine del mondo, ma che interpreta l'apocalisse anche come capacità di rivelare davvero il mondo che ci circonda, eh, nelle sue componenti ecologiche, eh, per cui appunto, attraverso anche un libro con una, eh, letterario come quello di Quomen, eh, il grande fondamentale eh, valore dell'ecologia eh, ne eh, risulta eh, esaltato perché siamo in presenza di pandemie eh, prima quella che ha fatto molte meno vittime ma diciamo strutturalmente analoga del 2003 e quella di oggi perché, perché l'invasione di ecosistemi porta a eh, contatti tra specie che normalmente senza l'intervento dell'uomo non ci sarebbero state, non con questa velocità e non con questa eh, diffusione. Benissimo. Eh, un utente ci chiede, vabbè, innanzitutto ci chiedono, professore, quale parte di spillover dovremmo leggere oggi? E poi ci chiedono anche, la trattazione letteraria di argomenti come pandemie può avere intenzioni politiche di parte e non? E ci sono casi del eh, se ci sono casi del genere, quali sono gli strumenti adottati? Allora, sì, dunque, per quanto riguarda il, la, la, la, prima, la prima domanda, eh, dunque, è un libro che ha una, che ha una costruzione fondamentalmente modulare, cioè tratta di eh, vari, varie epidemie dell'AIDS, di, eh, di Ebola, di SARS, eh, forse visto che ci troviamo, ahimè, afflitti da una forma di SARS, di SARS-2, per l'appunto proprio queste, questi capitoli dedicati a questo tipo di, di pandemia, eh, in cui sembra di leggere una, il racconto di quello che sta accadendo oggi. Siamo in un mercato cinese, Qualcuno compra e poi manipola, insomma, poi mangia animali contagiati e da lì, appunto, la SARS prende l'aereo, come abbiamo letto. Eh, per quanto riguarda l'altra questione, cioè la trattazione letteraria di argomenti come pandemie, può avere intenzioni politiche eh, di parte e no. Eh, come dire, allora. Sì e no, eh, no perché è, eh, una, è una lunga storia eh, quella del racconto, se non no della pandemia che è un termine diciamo più recente, è una lunga storia quella del racconto delle pestilenze, ecco. eh, anche credo che in questo ciclo di virtual studio ma ne, abbiate, ne abbiate parlato a lungo, eh, comunque in varie occasioni, Tucidide, Boccaccio, eh, Defo, Manzoni, eh, in altro modo anche il famoso racconto di Edgar Allan Poe e forse non so se ne avete parlato, ma uno dei più eh, interessanti, anche più per cioè, certi versi più vicini a, a una vera pandemia come la intendiamo in senso moderno, i libri di Jack London, La peste scarlatta, che eh, mm. ha avuto anche molta poi, fortuna e uno straordinario racconto di Jack London che io ho scoperto solo poco, poco tempo fa è stato tradotto in italiano in un libro che si chiama I diari dell'Apocalisse un racconto che si chiama L'invasione senza pari eh, in cui c'è per l'appunto una diffusione di un'epidemia eh, che viene però stavolta come dire eh, diretta intenzionalmente da, eh, dall'Occidente contro la Cina e stiamo parlando di un racconto dell'inizio del Novecento eh, e poi da lì eh, si, si ridiffonde quindi è un come dire, un autore eh, da questo punto di vista molto interessante, ma l'ho citato appunto per dire che il racconto della pandemia o della pestilenza è un grande universale tematico. Parlarle, eh, parlarne oggi, parlarne oggi eh, direi che più delle volte insomma può, avere, può essere polarizzato in due sensi. C'è un racconto mh, che ha come come obiettivo principale un meccanismo di stupore o un meccanismo di spavento, quindi in qualche modo può essere utilizzato per fini ideologici o può risentire eh, di un contenuto ideologico, eh, se vogliamo, anche catastrofista antiprogressivo. Eh, ma invece se eh, il racconto della pandemia ha alla base anche una analisi. Una consapevole, più che analisi, consapevolezza eh, di dinamiche ecologiche, allora può avere, se mai, se ha senso fare questa distinzione forse un po' novecentesca, eh, però diciamo può avere una, anche un orientamento piuttosto progressivo. Eh. Eh, penso al libro di Common, penso nell'ambito della narrativa anche italiana di questi, di questi anni, a un libro come qualcosa là fuori di uno scrittore e traduttore che si chiama Bruno Arpaia, è un racconto, eh, del, è, un, è una climate fiction, come si dice, un racconto che parte da dati molto reali, molto concreti e attuali per immaginare eh, una crisi climatica in cui sono i popoli eh, europei che devono migrare e cercare come dire, speranza e salvezza altrove. E in questo caso è evidente che c'è un rovesciamento di quello che avviene nell'attualità contemporanea, c'è un punto di vista, come dire, straniante, un guardare dagli occhi dell'altro, mettersi nelle condizioni dell'altro, che è un grande meccanismo del racconto ecologico: no? far parlare o far vedere dalla prospettiva. che questa una... l'abbiamo recuperata, sì? è stato un momento in cui non l'abbiamo vista. Ah, d'accordo. Vedo che c'è un'altra domanda. Sì. C'è un'altra domanda pure. Un altro testo che sembra raccontare e descrivere ciò che stiamo vivendo potrebbe essere la Pubella Grea di Calvino. Sì, è d'accordo? Eh, domanda molto interessante e opportuna, la, eh, Due parole, la Pubella Grey è un saggio di eh, Calvino, diciamo un saggio racconto di Calvino degli anni 70. Che Calvino scrive, che Calvino scrive quando è a Parigi, eh, quindi questa Pubella Grey, appunto, in espressione francese, vuol dire la, eh, letteralmente la spazzatura gradita, cioè la spazzatura ufficiale, quella approvata dai servizi comunali. Eh. Eh, ed è un racconto in cui Calvino, appunto, parla. Del, insomma, non so, del suo rapporto con la spazzatura, che è peraltro tema anche delle città invisibili, ma parla anche del eh, legame no, tra attività umane, società, smaltimento nella, in, una, in una grande città contemporanea. Quindi è un racconto su sull'ambiente in qualche modo, no? sull'ambiente naturale e sua bellezza, ma sull'ambiente urbano in cui ogni individuo. Eh, entra in relazione con l'altro attraverso il trattamento dei, eh, della, della spazzatura, il rito, la ritualità del, della, della spazzatura. Cioè quindi una componente che va anche al di là del contenuto eh, ecologico. Eh, però c'è un punto molto interessante, di cui è opportuno parlare in una, in una riflessione su letteratura ed ecologia nel, nel Novecento, che è un tema che interessa molto Calvino eh, da vari punti di vista. Ecco, già dagli anni 50 ci sono, come sappiamo, racconti come la nuvola di smog o la speculazione edilizia o la formica argentina, che eh, sono racconti ecologici, Beh, talvolta con delle. Eh, così eh, trasposizioni allegoriche ma sono, sono racconti ecologici va ecco. benissimo eh, io vedo che siamo arrivati per orario alla nostra chiusura io ci tengo a ringraziarla starei tanto altro tempo a parlare però voglio ricordare ai nostri spettatori che alle 6 ci sarà una diretta una, diciamo, stiamo facendo anche noi di Virtual Studium la, una prova particolare ossia stiamo facendo un Virtual Studium in inglese, un International Virtual Studium eh, diretto ai professori, sì, agli studenti eh, Erasmus che si trovano qui in Italia o che ci seguono comunque eh, dall'estero comunque di chiunque voglia eh, partecipare quindi vi consiglio di restare collegati io continuo a ringraziarla e a ringraziare eh, tutti i ragazzi che stanno lavorando a Virtual Studio. Mi consiglio uh, di mettere mi piace alle, alle pagine di Ciclo Maggio, Siena Campus e Iurelio per restare collegati con tutte le novità che stiamo, uh, su cui stiamo lavorando in questi giorni. Eh, penso che la diretta si possa concludere qui. La ringrazio un'ulteriore volta e, e niente, spero, speriamo di rivederla presto. Senz'altro, grazie a lei e grazie a tutti i contatti presenti. Buon pomeriggio e buona prosecuzione. La ringrazio. Arrivederci. Buon pomeriggio.